Kylie Jenner, come applicare il rossetto per avere labbra sconvolgenti. Kylie Jenner considera le sue labbra come uno dei punti più delicati del suo corpo. Ecco perché ogni volta che la vediamo scattarsi una foto, per quanto informale, non possiamo far a meno di notare che le sue labbra sono sempre più che perfette. ma soprattutto uniformi, dall'aspetto morbido e impeccabile. Qual è il suo segreto? Possiamo sfruttarlo anche noi? La risposta è sì. Il rossetto secondo Kylie Jenner. Quando Kylie Jenner pensa ad un rossetto, naturalmente, non pensa a nient'altro che ai suoi favolosi, versatilissimi lip kit. Con un po' di astrazione, però, possiamo ricapitolare tutti gli step della lip routine della nostra socialite preferita e trasformare le nostre labbra nella perfezione assoluta. Qual è lo strumento più efficiente per mettere il rossetto? L'applicatore. Il trucco per una buona applicazione è la bacchetta o il pennellino con cui questo viene distribuito. Quando troviamo l'applicatore perfetto, non gettiamolo neanche se il prodotto finisce. Cerchiamo di usarlo anche per tutti gli altri prodotti che possediamo dopo un lavaggio accurato. Qualche tempo fa. Kylie Jenner ha approfittato del suo profilo Snapchat per condividere qualche consiglio di bellezza con le fan dei suoi prodotti e, naturalmente, della sua personalità scoppiettante. Kylie, che di rossetti ne ha provati tanti, conosce bene la differenza tra un rossetto liquido che si porta con facilità e uno che non si applica bene. Se avete un rossetto matte, mi raccomando, utilizzatene sempre e solo uno strato. Spalmatelo una volta sola e tenetelo molto sottile, racconta Chilie. Il trucco per evitare la secchezza delle labbra provocata dai rossetti matte è servito, spesso, per creare una patina omogenea, tendiamo ad applicarne troppo. Un buon rossetto matte è altamente pigmentato e non richiederà più di uno strato di stesura per essere davvero perfetto. Come fare a capire se il nostro rossetto è abbastanza pigmentato? Idea pazza, proposta da una fan, proviamo ad usarlo come ombretto. Se il risultato è buono, significa che abbiamo trovato il colore dei nostri sogni. Un segreto da lip gloss? Kylie e Jenner ama le sue labbra glossy e carnose. Eppure, quando siamo noi ad applicare un gloss sulle nostre labbra, abbiamo sempre la sensazione che l'effetto prodotto non sia uguale. Come se le nostre labbra fossero semplicemente sporche, e non precise e rifinite come quelle di Chelie. Il suo segreto? La socialite applica sempre un lip liner dello stesso colore prima di stendere un generoso strato di gloss. In questo modo le labbra avranno un aspetto più grafico e dettagliato, e sembreranno letteralmente esplodere di luce e bellezza. Kylie Jenner è una ferma sostenitrice che lunica nuance perfetta per noi è unica anche nel suo genere. Ecco perché la piccola di casa Kardashian invita le ragazze a sperimentare sempre, mescolando tonalità diverse di rossetto per trovare quella che sia davvero giusta per il nostro incarnato.